de producción y materiales de construcción. En ella debe ser un lenguaje arquitectónico, lo stesso que l'Italia en el Renacimiento ha caracterizado como creación anónima, colectiva y que ha formalizado para hacer del hombre rinascimental un individuo globale. La mano invisibile del mercato ha rotto i legami con tutto questo, ha fatto del modo di vivere una attività prettamente lucrativa, un volgare e sporco affare. Occorre tornare al concetto vitruviano del vivere e riscattare in questo modo el derecho a transformar la ciudadanía en un poder pleno. E quello che è una specie di ritorno dell'incontro del... È importante segnalare l'impegno del Presidente Nicolai Maduro che ha istruito i ministri competenti per fare in modo che venisse recuperato questo importante spazio del Venezuela in Italia, a Venezia, in modo da restituirlo alla cittadinanza. L'Italia è stata molto presente nella storia del Venezuela e quindi adesso è più che naturale che il Venezuela restituisca questa presenza. Uh, oggi la nostra presenza qui è un impegno estetico, è un impegno d'amore, è un impegno bolivariano e internazionalista nei confronti di un altro popolo, di un altro paese. Urban Force è un progetto che ha come scopo quello di cambiare profondamente Venezuela, strutturalmente Venezuela? Forza Urbana muestra una trasformazione viva permanente e concreta Forza Surbana eh, mostra una trasformazione viva permanente delle nostre istituzioni e del nostro territorio evidenzia una, democra una democrazia protagonista e popolare che utilizza la bellezza come elemento di trasformazione la nostra città Caracas è stata organizzata negli anni 60 e 70 dal capitale e questa proposta eh, costituisce una controegemonia rispetto all'organizzazione che abbiamo ereditato, collettivi architettonici che si fondono con il popolo per trasformare politicamente, esteticamente e socialmente le loro realtà. In Venezuela stiamo facendo una rivoluzione e quindi è per questo che falsificano e nascondono la nostra realtà, ma noi abbiamo istituzioni, abbiamo una Costituzione e siamo forti nel nostro processo e ringraziamo la città di Venezia per averci ospitato in questa occasione. Come una delle principali forze. Otra delle forze è il proprio Stato al fronte del Paese. E questa è una delle forze. Un'altra forza fondamentale è lo Stato che mh, dà il suo appoggio, eh, fornisce materiali, fornisce finanziamento, eh, fornisce tutte le condizioni per lo sviluppo di questi progetti insieme con la terza forza che sono i giovani architetti che partecipano nello sviluppo dei progetti. Tutte queste forze si interrelano e producono un'architettura sociale profondamente radicata nel, nelle necessità del popolo, un'architettura nuova. So, Pescarolo, il padiglione di scarpa a seconda metà degli anni 70 oggi trova nuova vita per il Venezuela che a sua volta sta facendo una rivoluzione estetica, dicono. Cosa ne pensi? Ah, Senz'altro eh, questo è uno dei luoghi che Carlo Scarpa amava eh, dal punto di vista proprio delle relazioni che ci sono tra l'interno e l'esterno degli spazi, mi riferisco alle parti centrali del, del padiglione dove una luce molto filtrata, entra in modo quasi zenitale a illuminare questi due spazi. Sicuramente ci potrebbe essere una grande connessione tra quella che è il nuovo decorso che il Venezuela sta dando alla cultura, non solo quindi architettonica ma anche alla cultura quella artistica, e potrebbe essere interessante in un momento di restauro del padiglione dare proprio una forte caratteristica filologica al restauro proprio per poter evidenziare questo rapporto l'architettura scarpiana, che è un'architettura ormai internazionalmente nota e consacrata e rapportarla con il nuovo decorso culturale che il Venezuela sta intraprendendo.